Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti nocciole e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli Ingredienti sono nocciole tostate, cioccolato fondente a pezzi, farina di tipo 00, zucchero di canna, olio di semi di arachidi, latte, lieve in polvere per dolci, sale e crema di nocciole. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte lo zucchero. Senza lavare il boccale mettiamo le nocciole e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamole nella ciotola con lo zucchero. Senza lavare il boccale mettiamo il cioccolato fondente a pezzi, lo facciamo tritare per 6 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo zucchero e il trito di nocciole, la farina, il latte, l'olio. il pizzico di sale e il lievito. Azioniamo il bimbi per due minuti in modalità spiga. Impasto è pronto, adesso l'aiuto di due cucchiaini andremo a formare i biscotti, prendendo una parte del composto lo lavoriamo con l'aiuto dei due cucchiaini e lo posizioniamo in un pirottino. Proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto posizioniamoli su una teglia cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di decorarli con la crema alle nocciole. Biscotti nocciole e cioccolato grazie e alla prossima ricetta